Ci vogliamo fare una promessa? O prima che muoio, fa sapere a chi è ancora vivo, come si sta, non è pure morto! Oh, vado, va, vado, Qualsiasi cosa tu veda o ascolti, non devi dire una sola parola. Non c'è nessun segreto. <gasps> Va a fangula, va a